Grazie Presidente, non attivo eh, il eh, video per problemi di connessione. Ehm, sì, diciamo, consegno il voto ovviamente eh, del Movimento 5 Stelle, che sarà un voto favorevole su questa delibera. Come già stato detto eh, anche da, da altri colleghi, insomma, abbiamo esaminato in commissione. Questa delibera, eh, certamente eh, il rilancio e eh, l'adeguamento eh, della, della Fondazione Mondo Digitale eh, in relazione anche a delle finalità che eh, vedo certamente non, non possono che essere condivise diciamo, rispetto a quelli che sono anche eh, dei temi che la città, ma comunque tutte le città oggi si trovano ad affrontare uno tra tutti appunto quello della eh, cittadinanza eh, digitale e della democrazia digitale. E sicuramente c'è la necessità eh, di eh, costruire e quindi eh, anche nelle prossime settimane, insomma, e, mh, fino comunque alla fine della consigliatura, anche a dare una prospettiva di, eh, comunque di, di rapporto con eh, ovviamente tutti i soggetti e tutti gli attori che possono eh, rafforzare quelli che sono gli obiettivi e gli interessi eh, pubblici dell'amministrazione e, e certamente quindi anche in relazione agli indirizzi e come è già stato insomma, già detto sono stati affrontati e comunque anche sviluppati eh, non mancherà diciamo da questo punto di vista anche io come Presidente di, di poter comunque eh, riesaminarli e anche eh, mh, eh, procedere insomma eh, con successivi approfondimenti con successivi atti eventuali insomma per poterli portare avanti. C'era sicuramente il tema degli strumenti di partecipazione e consultazione anche digitale e del tema del digital Divide, che comunque poi alla fine spesso si parla di partecipazione digitale, ma dobbiamo sempre ricordarci che c'è una disuguaglianza digitale importante eh, che ovviamente va colmata e che sicuramente in parte l'amministrazione, in parte anche in realtà come la fondazione mondo digitale, può certamente aiutare diciamo, a raggiungere questo tipo di attività. Finalità che comunque sono all'interno già dello statuto e che quindi... Eh, come dire, eh, rafforzano questa costruzione. È ovvio che bisogna dare eh, una continuità. Eh, amministrativa, eh, ma soprattutto anche una continuità progettuale nel corso diciamo eh, delle annualità successive perché poi quando ci si pone eh, come dire come amministrazione eh, nella, nel, nel costruire delle, dei, dei progetti anche con altre realtà è sempre bene diciamo avere appunto una continuità amministrativa, una coerenza diciamo negli anni che consente poi anche di poter sviluppare con efficacia ed efficienza, economicità eh, questo tipo di azioni quindi rassegno insomma il voto favorevole da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle su questa proposta di e ringrazio anche le altre insomma e altre forze politiche che hanno comunque collaborato nella discussione e nel dibattito che sicuramente non potrà che proseguire su questo tema certamente eh, anche nelle prossime insomma nelle prossime settimane, grazie